dottor Andonini dopo aver subito un intervento di, alla prostata di prostotomia radicale. Fatta nel 2017 e con esiti totalmente disastrosi, nel senso che lui aveva problemi di incontinenza, problemi di deficit rettile, quindi è stato, è stato diciamo, un momento abbastanza delicato. Ho subito un intervento a 50 anni e quindi. Sono rimasto impotente. Perché prima l'intervento di prostata, poi lui ha subito anche uno sling all'uretra all e quindi anche lì per l'incontinenza, eh, ci sono stati problemi anche per l'incontinenza, poi ecco alla fine poi siamo arrivati l'ultimo step al dottor Antonini che alla fine ci ha dato molto, molta speranza insomma di poter risolvere veramente alla, alla grande. L'ho conosciuto dottore tramite una persona speciale, mia moglie che sta qui vicino. <ride> che lei è il, mio, è il mio angelo custode. Devo dire la verità, l'abbiamo eh, trovato su, sui social, su internet, l'ho seguito per un po' di tempo, mi sono documentata, insomma ho visto che era forse la persona giusta che ci poteva risolvere questo grande problema e mi sono aggrappata molto a questa cosa qui eh, ci ho creduto perché la prima cosa è bisogna crederci, anche perché quando si sta eh, a quel livello. Di, diciamo, di, di disperazione, diciamo la disperazione perché poi arriva, arrivi pure anche alla disperazione perché veramente poi il, il rapporto di coppia si va un po' a ledere, anche se comunque c'è un amore di, di base, però manca quel qualcosa per chiudere il cerchio. Quindi, quindi abbiamo deciso di, di, di affrontarla questa cosa qui. Infatti eh, siamo venuti a studio. E abbiamo parlato, quindi ci ha dato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili perché la sua disponibilità è immensa. E ci ha detto insomma, di, di pensarci un attimino ma poi diciamo che la, la decisione è stata quasi immediata. Poi lui si è deciso e abbiamo affrontato questa cosa qui e devo dire che è stata la cosa migliore che potevamo fare perché poi la cosa si è risolta al, al 100% uno spiraglio, un spiraglio di luce, dopo in un mondo buio, ecco cosa rappresentava, l'ultima spiaggia. Ho fatto anche le iniezioni di caverjet, ma non erano, non erano... erano qualcosa di... Era una condanna, era... Deprimente di ancora peggio, diciamo, facevano anche peggio forse. È un robot, dovevi tutto disastroso, programmare Disastroso, ma anche a livello pure fisico, doloroso, esatto. disastroso. Ho fatto la prima visita, poi abbiamo aspettato un po', non, non ero convinto. Poi un altro anno, il secondo anno, sono riandato lui e ho deciso di operarmi perché non c'era altra soluzione peggio di così, lo rifarei anche domani. Bisogna dare vita ai giorni, non giorni la vita, che veramente noi l'abbiamo vissuta con la pelle nostra, che abbiamo sprecato forse due anni, due anni e mezzo, li abbiamo proprio buttati e non va Beh, bene, non va bene dico alle Fai altre persone, persone e dico alle altre persone di non perdere tempo, forse noi abbiamo forse perso anche qualche, un po' di tempo che, che non ce lo restituisce nessuno, però lo stiamo recuperando. E quindi abbiamo scelto proprio il professionista giusto, perché il dottor Antonini è non solo un grande professionista ma anche a livello umano. Forse anche in quei momenti è la cosa più importante, anche l'empatia. è comunque mettersi anche nei panni, e spiegare dei tipi particolari poi tutta la, la procedura e mettere proprio il, il, il paziente a proprio agio. Io ho fatto l'intervento, le dico francamente, noi il primo rapporto l'abbiamo avuto dopo 20 giorni, quindi ripresa velocissimi. Proprio effettivamente, diciamo proprio per dire la verità, secondo me anche a livello, pure, a livello proprio dalla da parte dell'uomo comunque un mesetto ci vuole anche di più per, per riuscire a raggiungere proprio il massimo dell'efficienza dell della protesi. Posso dire proprio con, con sincerità pura che non, uno non si accorge di nulla, di nulla. Solo perché magari uno lo sa, e, ma poi si, la cosa si supera immediatamente, immediatamente anche quando c'è proprio una sintonia di coppia. Si riesce a superare, non, uno non se ne accorge neanche più. Prima di tutto crederci e poi quando si arriva a un punto di non ritorno, cioè nel senso che non si ha nulla dietro, comunque è meglio sempre affrontare, perché bisogna pensare al traguardo. Quella è la cosa principale, bisogna pensare, ci sono tanti, tanti ostacoli, però bisogna anche superarli, superarli no, insieme. Noi ringraziamo di cuore il esatto, dottor Antonini, questo dobbiamo dire, la prima che cosa, è cosa è questa. questa. L'ultima, anche la prima, per noi è adesso è una persona speciale, è un amico. Sì, io subito, anche oggi stesso riparerei tutto quello che ho fatto.